pulite e tagliate bene l'ananas dividetela in parti e fate dei pezzi i pezzettini devono essere abbastanza piccoli metteteli in una ciotola e ci schiacciate il succo di mezzo limone ancora un cucchiaino di zucchero prendete la pasta sfoglia e la dividete prima a metà e poi ancora a metà poi ancora a metà in questo modo da formare dei quadrotti dei quadri su ogni quadro che avremmo ottenuto ci mettiamo l'ananas A questo punto pieghiamo i quadri a metà. Con una forchetta schiacciamo bene i bordi e spennelliamo il tutto col rosso d'uovo. e via in forno a 180 gradi per 20 minuti mi raccomando controllate la cottura una volta che si sono raffreddati spolverizzate con lo zucchero a velo Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando, attivate la campanella e ciao al prossimo video, sono veramente una bontà, ciao!